Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video, sono molto contento di poter fare finalmente questo video perché ci troviamo di fronte al primo e finora unico haul il canale Non vi aspettate tantissime cose, non vi aspettate grosse spese alla Nicole User, perché io non, non sono Nicole User, non ho i soldi di Nicole User, non ho il lavoro di Nicole User. E quindi è un haul uh, abbastanza poraccio, insomma non lo so se lo metterò nel titolo oppure no Perché sono senza occhiali? No, no, non sono guarito miracolosamente ma semplicemente due delle cose che ho preso sono degli occhiali da sole li, Vi faccio vedere subito quelli e poi mi rimetto i miei occhiali perché siccome che sono ciecato, che conosce la citazione, vince un biscottino non devo stare tanto tempo al computer senza occhiali o comunque davanti a un qualunque schermo senza occhiali. Iniziamo dal primo paio di occhiali che avevo ordinato da Zoom, che è un sito cinese che mi hanno suggerito per caso una volta su Facebook. In realtà volevo prendere un altro colore e non avevo ancora quelli che vi farò vedere dopo. Volevo degli occhiali a mascherina perché quelli che avevo non mi piacevano. E eh, però poi, poi ho visto questo colore cobaleno. Vedete? E mi sono innamorato Vi faccio vedere come mi stanno, così facciamo il try on. Sono credo un po' storti sulla faccia. Però sono dei bellissimi occhiali, non so quanto di sera si possa vedere che sono variopinti, però purtroppo non riesco, non sono riuscito a fare il video prima di ora. Quindi questo è il primo paio di occhiali Costava 28 euro Ma scontato nel 95% L'ho pagato solo 2 euro Gente Il secondo paio di occhiali Invece Il secondo paio di occhiali Invece l'ho preso da Tiger Fa parte della collezione Pride Credo che si chiami così Spero e credo che il motivo chi conosce e supporta la comunità LGBT lo possa intuire il motivo risiede in queste fantastiche lentine rainbow che io adesso provo a far vedersi credo di riuscirci queste lentine rainbow le ho, ho pagato <coughs> le ho, gli ho pagati 4 euro da tiger e quindi questo è il mio mini mini hole inerente Tiger. Vi faccio vedere come stanno, facciamo il try-on. Ecco qui, adesso ritorno ai miei occhiali da vista, perché come ho detto prima sono seccato Quindi abbiamo iniziato con le prime due cose, il mini hole da zoom. E' il Wall Tiger, due paia di occhiali da sole che io ogni tanto alterno. Questi, ovviamente fanno parte del LOL, lo sapete che sono di Firmo. E ehm, poi ho preso tre cosine da Amazon, però di quelle lì vi faccio vedere la foto perché c'è un casino indicibile sul tavolo che voi non potete vedere ed è meglio per voi, fidatevi. Ho preso tre cosine da Amazon che sono gli occhiali di Harry Potter, la cravatta di Grifondoro e la bacchetta, la bacchetta magica non so di chi sia la bacchetta sinceramente perché se c'è una cosa su cui non sono esperto di Harry Potter sono appunto le bacchette che faranno parte di una sorpresa che vi farò vedere spero spero agli inizi di novembre, non prima, prima non è possibile comunque ve le volevo mettere nel wall perché appunto parte di questo wall riguarda Harry Potter. sempre restando in tema di Harry Potter vi faccio vedere praticamente l'ultima cosa che ho preso questo è veramente uno mini mini mini ho preso il pigiama di Edvige e voi mi potreste dire soprattutto le fan di Primark che sono tante ma Riccardo ti lamenti sotto tutti i commenti che non puoi andare a, uh, da Primark, in quanto è troppo lontano dalla tua città. E allora, come cavolo hai fatto ad avere il pigiama di Edwige? Hai vinto un viaggio a Londra? No. Eh, sei stato a Darese? No. Sei stato alla DJ di Verona? No. La risposta risiede in un gruppo Facebook che io voglio pubblicizzarvi proprio adesso. Ebbene sì, c'è un gruppo Facebook di cui magari vi scrivo il nome perché il mio inglese non è eccellente. Comunque il gruppo si chiama Primark and More Pickups ed è formato da un gruppo di personal shopper, non so come pronunciato, che comunque parlano tutti italiano. Il, il gruppo è completamente in italiano anche se sono bilingue e potete eventualmente comunicare anche in inglese e questi personal shopper si occupano di acquistare tutte le cosine di Primark per quelli che non abitano come me nei dintorni di Arese, della Digeo o di Campi Bisenzio e non mi ricordo se c'è ancora un'altra sede di Primark è da lì che ho preso il pigiamino di Edwige, sono troppo troppo contento di questa cosa perché mh, desideravo tanto avere qualcosina di Primark, possibilmente a tema Harry Potter avevo adocchiato almeno un mese fa questo pigiamino di Edwige eh, però non ho avuto subito la possibilità di acquistarlo ho aspettato di avere qualche soldino e l'ho acquistato quindi vi consiglio il gruppo Primark and More Pickups di cui vi lascerò il link nel, nell'info box eh, per quelli che hanno pazienza di leggere di guardare il video fino alla fine vi voglio fare un'altra comunicazione che non ha nulla a che vedere con il video ossia ho aperto un secondo canale pensavo di parlarvene in un altro video poi oggi mi è arrivata l'ultima cosa del e cioè il pigiama di Edwige ho deciso di anticipare ho aperto un secondo canale che si occupa di analisi critica degli altri canali in realtà so, è da un mese che ve lo sto lasciando nell'info box ma voi non vi iscrivete mai quindi adesso ve lo dico ho aperto questo secondo canale eh, si chiama Il Maestrino vi lascerò appunto per l'ennesima volta il link nell'info box se vi volete iscrivere se volete avere un'idea eh, di come è stato il canale se vi piace il genere se se volete chiedermi altri youtuber da recensire rispetto a quelli che ho già recensito, se non sbaglio ci sono 5 video, sì, 5 video dovrebbero essere compresa la presentazione. Quindi, se non siete iscritti, iscrivetevi sia a questo canale che a quello che vi lascio nelle info. Il mio mini mini haul è finito, io spero che vi sia piaciuto, non vi dico fatemi sapere se ne, se ne volete altri. Perché sono un po' raccione, non so quanto, quando comprerò altre cose. Eh, a parte la sorpresa appunto. Ma non mi chiedete niente perché non vi sarà svelato nulla. Eh, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Nox.